Grazie Presidente, con questa mozione sarò molto breve, eh, impegniamo la Sindaca e la Giunta a valutare la legittima fattibilità di stipulare una convenzione che sia ovviamente vantaggiosa per questa amministrazione con l'UNEP, Ufficio Notifiche, Esecuzioni e Protesti, istituito presso la Corte di Appello di Roma, per il servizio di notificazione degli atti e in relazione ai tributi comunali, quali l'IMU, Tari, Tasi, occupazione solo pubblico, imposta su pubblicità e affissioni. Servizio notifiche che attualmente è effettuato da poste italiane o comunque tramite altri canali attualmente in essere. Oh, eh, sarebbe il massimo eh, poter raggiungere nell'era informatica e telematica eh, ogni singolo utente mh, per i tributi locali tramite PEC, quindi attraverso la posta elettronica certificata, che sarebbe anche a costo zero, quindi un vantaggio sia per l'amministrazione che per i cittadini. Sicuramente un eh, provvedimento eh, che potesse appunto raggiungere tutti tramite PEC sarebbe, assicurerebbe un atto notificato e la piena prova dell'avvenuta notifica. Purtroppo ad oggi non è ancora possibile, sembra strano ma è così, notificare atti in questo modo per la totalità degli utenti. Pertanto l'amministrazione si propone di chiedere alla sindaca e alla giunta di valutare un'alternativa, quindi rendere possibilmente più efficiente il sistema notifiche per questi atti. Le notifiche come sappiamo non vanno sempre a buon fine purtroppo attraverso una serie di escamotage che l'utente eh, purtroppo eh, può adottare eh, appunto attraverso degli strumenti e soprattutto se curate da società private o esterne che curano ahimè la mera spedizione del provvedimento o dell'atto senza poi badare effettivamente all'efficienza e al raggiungimento del risultato della notificazione che è appunto la notifica medesima e quindi la presa a conoscenza del provvedimento da parte dell'utente. Questo succede appunto mh, purtroppo per Poste Italiane che appunto ha una, una missione che è quella appunto di eh, spedizione ma poi non cura effettivamente o la cura ma non ha quella eh, professionalità specifica che serve a curare la notifica oppure eh, avviene anche con società private munite di licenza prevista dalla legge. Un dato di fatto eh, che ci porta appunto a chiedere questa mh, fattibilità di eh, stipulare una convenzione con l'UNEP è proprio il fatto che eh, Roma Capitale si vede presentati mh, numerosissimi ricorsi per quanto riguarda appunto i difetti di notifica, quindi per questioni di rito, non tanto del merito del provvedimento stesso, che sono tra i primi motivi di ricorso. E in questo caso la procedura di notifica da parte dell'amministrazione deve essere ripetuta ex novo, quindi eh, spendendo altri soldi per la notificazione, cercando di sanare il difetto di notifica precedente eh, fatto in quelle modalità che oggi conosciamo mentre l'ufficiale giudiziario ha la possibilità non solo di essere più eh, professionale, comunque specifico nel, nell'attività di notifica ma notificare anche a soggetti diversi dal destinatario stesso può lasciare l'atto nelle mani del, eh, del portiere, del vicino di casa, ha tutta una serie di strumenti che purtroppo eh, altre società private non possono fare, costringendo poi eh, il destinatario magari non trovato al domicilio di alla Casa Comunale e quindi creare eh, ingorgo eh, purtroppo eh, per il ritiro dell'atto stesso. Inoltre così facendo si potrebbero risparmiare risorse umane che potrebbero essere reintegrate e riutilizzate per, altri, eh, per altre funzioni, come sappiamo l'organico di Roma Capitale è sempre in perenne sofferenza nonostante gli sforzi di questa amministrazione nel cercare di, di colmare. E, e cosa ancora più grave che il difetto di notifica appunto rilevato all'interno dei ricorsi fa sì che il comune diventi soccombente eh, in giudizio e quindi deve anche pagare le spese di lite tutto questo per esi esigere un tributo locale la maggiore specializzazione quindi degli ufficiali giudiziari è un punto a favore che vuole eh, raggiungere questa mozione e una cosa molto importante è che la struttura e il servizio di notifiche presso l'UNEP, quindi presso la Corte d'Appello di Roma, appartengono già alla pubblica amministrazione e quindi al Ministero della Giustizia che è diretto dal Presidente della Corte d'Appello di Roma ed è tutto sottoposto periodicamente ai controlli ispettivi del Ministero stesso, garantendo anche la massima trasparenza per quanto riguarda le procedure. Quindi eh, la razio di questa mozione appunto è un atto di indirizzo che va nella direzione sia di economicità e sia di efficienza della notifica stessa. Grazie.